esemplari di dinosauri in esposizione, diciamo un'occasione importante non soltanto per i bambini che restano affascinati ma anche per gli adulti. È assolutamente un'occasione di interesse per la paleontologia, per la paleontologia in Italia, perché eh, devo dire purtroppo che è una disciplina scientifica negli ultimi anni un po' trascurata, anche se e poi conta la storia della vita sulla Terra e quindi le nostre profonde radici evolutive trascurata perché purtroppo non è eh, una scienza immediatamente applicabile a un discorso di business però può essere una scienza che ci aiuta a prevedere quello che potrà essere della nostra specie e quindi anche degli ecosistemi planetari quindi insomma è assolutamente di importanza è un'occasione di questo tipo può essere uno stimolo per poter eh, diciamo Puntare ancora l'interesse su questa disciplina.